Uh, un problema Ecco <ride> Ciao a tutti ragazzi siamo Dynamics uh, uh. Perché non va? Ecco Siamo Dynamics e Marco007 Ma che diavolo Perché non andava? Non lo so Sta messo male quel, quel telecomando Quello che ti, che ti porti a casa sta Oh, no. non va Senti non riesco a puntare stai fermo smetta. Non ti posso prendere e trasportare Perché non funziona Luciacchi Ok Scusate se ne per l'inizio Vabbè Ciao a tutti ragazzi io no, sono Dynamics E' Marco007 Siamo tornati su Super Mario Galaxy Mi sa che no. l'abbiamo già fatta niente Però vabbè sì, in, caso, in caso contrario vabbè Comunque, ora andiamo, torniamo nella galassia uovo per fare la seconda missione usando la stella lì che abbiamo visto Che stella? Quella è la stella lancio che abbiamo visto su quel pianeta in cui stava la stella, la, lo storilotto con lo sole. ricordi? Perché, perché non abbiamo detto eh, potremo potremmo provare, perché se, se no poi probabilmente c'è una stella che non abbiamo ancora preso qui okay, quindi eh, questo è il primo, il primo ghiottone obbligatorio praticamente per quella stella. L'unico ghiottone obbligatorio. Vabbè. Ok, riprendiamo. Perché okay, abbiamo 50. tagliato. Il primo ghiottone qui è, è l'unico che bisogna prendere per forza sì, per questa serie. Ok. Non ho già detto ok. Non l'hai detto ok. Beh vabbè, non mi importa. Lo capisci da solo. neppure pure detto Beh. tu. Ok, riprendiamo. Ok, okay galassia dolce billone. Mario Ape spicca il volo Cosa non capisco? da qui questo così è più bello Mentre inizia la nuova missione no si sì, dai no. ok No perché? Cosa riprende il video? Eh no no dovevo dire da quando scegliamo la galassia Eh? Dobbiamo dire Senti dobbiamo far vedere quando scegliamo la galassia Eh C'è la galassia Senti lascia stare Non fare quello che stai dicendo Beh. Non parlo con i tizi perché prendiamo tempo Ma che schifo di sensore c'è sto cercando Ah boh. Oh mio dio Mi fai uscire Devi usare l'ape. Perché l'ape? Perché ti serve? Io me lavo. Così mi faccio un'impressione dappertutto. Yeah. Il livello si chiama Mario Ape. E io lo uso, non lo uso Lo provo a fare senza. Ti okay, aiuto l'ape. L'ombo. Oh. oh no. Solo no. le api possono andare sul miele e... Eh, Cosa? Non morre. Che pare che. Non, non, non sono andato, sulla Sei andato solo a fare. È andato al, addosso all'amico all'amico all'ape. All all all Vai, prendi Mario Ape, perché ah, è completamente impossibile. No, in late è fattibilissimo. Ok, te avete premuto a per volare. Aspetta. <ride> io ti faccio fare le pirouette. Non si so possono fare i saltare ma così, così, veloce e potete appiccicarmi alle pareti non è vero ok, se, se toccate l'acqua prendete l'ape quindi non toccate l'acqua sempre se avete messo l'acqua. Questo non mi serve solo a fare così. L'acqua non serve a niente. No, l'ape. Ah, ok. Mm. Ci sono tante cose sopra. Io mm. okay. e ho gradirei prenderle. Solo con l'ape. Ok. Attenzione ai getti d'acqua. Le vite in realtà in questo gioco non servono perché si resettano ogni, ogni volta che spendete, Quindi.. quindi no. eh. non lo sapevo. siccome non hai visto che avevano le stesse vite? No. E poi le mandano ogni volta la nostra mano. Eh? Lascia stare. Ah, vale, sì, è vero, rimanda sempre Peach però i top postino non c'è altro Scusa, non era in uh, Mario Galaxy 2? No. Però non si possono fare né i salti in lungo né i salti all'inizio. Vabbè. Però puoi volare, non morire! Ok, vi appiccicate alle pareti. Ma <ride> come sto volando storto, io? <ride> Sono le pareti inse. Sono tutto storto, aiuto. Come? Cosa? No, no! Sto morendo! Perché è andata tutto via? Cos'è quel coso? Perché? Vabbè, è tutta storta la gravità di sto gioco. Sei tu storto! Non è vero! Che l'ho fatto io! Smettila, che se no mi fai prendere la gravità, smettila, ecco. Perdere la gravità! Sì! Poi vado tutto la, cioè non, non sto più nella nel raggio del, della parete, quindi non, non sto più attratto. E chi saresti tu? Dopo tutto il numero non è importante, l'essenziale è che mi aiuti. Ma chi ti conosce? il pronto del corpo ha bisogno di, di un dottore. Um, Vabbè, Mario è un dottore. Dottor. dottor Mario. È un Dottor Mario. E da signor Light questa canzone mi sa che hai copyright. <ride> probabilmente ma non ci interessa mai ok allora, rubiamo tutti i frammenti di stella lancio allora, uno sul fianco uno sulla, uno schiena, sulla schiena uno sulla schiena un dovrebbe basso, esserci uno cioè sulla testa no, non c'è non c'è ah, che solletico ah, sì, così, ma non stavo nemmeno sopra <ride> Dov'è um. l'altro? E' uno sulla pancia. E l'altro dov'è l'altro? <ride> Io ho lanciato solo Non okay. sprecare l'astro Ah, eccolo. Il secondo giocatore è la.. È il festival dell'asco. dell'Astrosctor. È andato sull'altro fianco, ok. E la, pro... la pioggia di Astros Grazie dottore, ora sto meglio. Se mi ricapita, ti prego di aiutarmi di Mai! Wii volo! Oh, no. Bravo! Chi sei? Ma vai! vai. Dov'è la, la stella? Sta dietro la regina! Ah va! Comunque per di là, per di là! Oh, Sampo io! Smetti là! <ride> yeah, yeah. Yeah. ah ah, intanto prendiamo tempo! Non ti suicidare Mario, hai una, hai una bellissima vita Ma perché voli ogni volta? Non ti serve volare Sì invece No? Basta stare sui fiori Perché, perché non carica? vale? ooooh la volta colpa tua ah wow eccole la... era qui non ci voglio credere Sì, ma non hai preso il potere dell'ate chi sei il porta? Non sei? che brutta mi mi sa che muori ma sei stupido suiiiiii We... suicidati no ma ti devi fare tutta la strada mai Fino uh -huh. uh -huh. sì, ritorni tornare lì, se sì, secondo sì. me No sì, sì. Ah, ok, sì. abbiamo ripreso sì. Dov'è che dobbiamo andare? E eh, non so, parla con Tom. Ah, sei si provo su Mario? Anche noi siamo scappati dal castello di fish Avete lo scappato? Allora pensavo a un paolo se ci avrebbero raggiunto. Abbiamo preso Luigi! Ah, abbiamo trovato la sua stella! La pari di mi sa che te li prendi! Ah, soltanto parlare con lui. Nemmeno basta avvicinarci. non parlo. Se tu che ti sei suicidato... Oh, eh no, spesso. non è come la t 2 che, <ride> che lì ti puoi tenere i power up nella tua base. <ride> Qua non c'è neanche una base C'è questo Però vabbè Ah è vero Hai uno spavillotto uh, sulla cappello Non si vedeva Nuova galassia no. Ti chiami Mario, vero? No Lo dai tuoi amici Che sono venuti prima Mario Questo nome è anche di Ci no. Siamo visti Mario Tra di World I tuoi amici sono nel garage Credo che volevano dirti qualcosa per di provare ad andare Lì se bene il gioco? Ok. E va good time. Andiamo dai tuoi amici. Ora vivono i Todd dentro la base. No. Mio. Ora questo è il mio. E chiudi cosa vuoi? Può non fare il lotti, può rischiare. Il controllando la tabella. Quando sarà pronta andremo a salvare la principessa. Sì, sì, Ciao, ciao. Tu che cosa volevi? Oh Mario, come vedi siamo riusciti a scappare e a rifugiarci qui. Dobbiamo fare anche noi, super Superstile. Salvare la principessa. Fai scalda pure su di noi Mario. Che cosa vorreste fare voi? Non siete inutili. Ok, vai. <coughs> <coughs> ah, ah, baghした morendo. spiega camuanta 18 throne ciao. 0!op 6 speriamo che ci 4 di meno Ah stiamo a 18 però pop quindi quindi 13. Sì. <coughs> Ok, strani eventi sulla torre. Andiamo, che ne devo dire. <sessizio> Ho sprecato tutte quelle che abbiamo preso, tranne una. Perché? Perché? Yippee! Yippie! yippie. Oh eh, vabbè, cos'hai fatto? Quel tizio si insegna a fare lo schianto a terra? Ah wow, perché prima non si sapeva fare lo schianto. Dice quanto è bello fare lo schianto a terra, vero? E lì c'erano wow. dei germogli sospetti. va indietro. Ah, ho ucciso il suo cibuco innocente. Sono proprio un bravo. Bravo. Sono vivo e questo è l'importante. Questo è l'importanza. Quindi. Dall'altra non... parte. Pro lanciarci una sua scheggia. Una. Ah wow, non serve. Via. Smetti di sprecarle. Oui. Oui. Quindi. Quindi lo lavorare? Eh vai sul ponte. Ah, giusto. Ai. Non <ride> può così, vabbè. Che fai il ponte? Uh, Ops No, que, que, il cartello ti insegna a fare lo schiampo a terra. Cioè oh, la vale. parete. Così. Forse dovresti leggerlo. Ma no, perché? Ah, non lo scritto questi giochi. piacere. Ti aiuto. Non mi stai aiutando. Ah. Mi distrai solamente. Tu mi puoi aiutare a bloccare i nemici e la quale non lo oh. okay. ok, stella qui in mezzo. La posso vedere. Ehm. Um. Cos'è un cappello? Ah, non è un b aspetta che lo uccido così thank you forse le devo uccidere tutte non lo so ah, no puoi andare avanti normalmente okay. wow Can... <ride> cosa Hai erano visto? in contrasto le, le... le, le due gravità eh, sì. eh, giustamente quelle ha vinto quella tua. Cioè quella di, di questo pianeta. In cui c'è Oh no, i torci brutti sono arrabbiati. Sì, quelli dell'altro pianeta che ormai ah, è lasciato. Farei meglio a fuggire. Wow! Il bello è che Il, il pianeta Terra è il, il pianeta più grande dell'universo in questo diverso si sì, e non dovrebbero nemmeno poter attirare gli oggetti perché sono troppo piccoli cioè dovrebbero averne cioè dovrebbero, dovrebbero avere una una grandezza che... troppo grande cioè rispetto a Mario Ma volevo vedere che cosa faceva no no no che fai? uccido questi insetti ah no pensavo che no vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù giù Vedi? comunque ti stavo dicendo mm, dovrebbero averlo un, una, una cosa di gravità però piccolissima no no, proprio in, inesistente no piccola tutti gli oggetti ce l'hanno ma ce l'hanno troppo piccola per essere sentita Sì, quindi che serve a fare questo, questo tipo oh. no non serve a niente per ora si attiva dopo. No, eh. Vabbè. Si attiva dopo. Andiamo di qua allora. Mi sa so che quello lo attiva. Sì. Ok. Quando vi andate di meno di 4 sparisce l'energia extra. Mentre se avete tipo 4. Potete appunto, curarvi. Potete e, curarvi sai. e comunque avere 5. Uh padre e figlio che carini. E eh, vabbè, li uccidono insieme. Questa è una specie di mini boss, però è da.. è, è E non, non ha. non ha oh, un suo tema. LOL. In allora, realtà non è un mini boss, non è dico semplice, solo che quando muore il figlio si sì, amabbia, giustamente. Vuoi vedere se. se ti uccidono il figlio, tu che fai? No mio figlio! Come bellissimo. Ok, scusate per l'interruzione, anche se probabilmente non l'avrete non notata visto che ah, c'era lo schermo nero. Visto che dichiamo. Ok, possiamo fare solo un'altra. Probabilmente. Chi te l'ha detto? Quando stiamo? 20 praticamente. Allora, ce lo. Possiamo fare pure due. Allora. Mm. E noi se iniziamo, iniziamo, iniziamo dopo la. No. Nah. Cosa? So. Perché ne possiamo fare facciamo, perché non so. usa? O oh, altrimenti va bene. Otro attacco di scarapeto. Ah, adesso da, da essere.. da usare le api, già dalla seconda stella non l'abbiamo più usata. E adesso E adesso ci sono sti qua di nuovo che si sono arrabbiati perché abbiamo ucciso il, il bambino. Il figlio del capo è il capo. Non penso siamo stati chiamati. Ah, tu dimmi che è successo. Ah, gli scarafettori hanno invaso il nostro regno. Perché si ah, chiamano scarafetto Ah, boh. Anzi, ah, sì, no, non lo voglio dire. Sono petenti. Ecco perché... Ah, oh, oh. Ho detto... Ho detto... Ho detto... Ho detto... Ho detto... Ho Salve. Non è tanto difficile da uccidere. Senti, Ma che pensi... cosa fai? Perché caricano? Ecco perché è difficile. Sì, ma man manco le segui. Ma perché non stai attento a quello che faccio io almeno? Perché non mi aspetti? Che aspetti? aspetti Io, so, io, so, io, so. io sto, sto collezionando le cose. che ne so io? Io sto cercando di Vedi seguire cercando di proseguire l'avventura secondo me è più forte il tuo problema usa puro, le puro. bolle si sì, lo so le bolle sono bolle allora uccidiamo di nuovo questo che ci dà l'energia e a virgolette perché so anche evitare di uccidere facciamo quelle auto di guida per così non sono più al sicuro <coughs> <coughs> Sono nemmeno le più lenti quindi... Ok, telecamera. E il ponte, non attraversi. <coughs> che fai? Per salire al più al centro. Ah, il ponte non sta oltre. Ah, grazie. Guarda, la Ah hai visto che cosa fa? Ehm. Bene, andiamo di qua. Tubo! Non li sto a uccidere tutti perché uh, è il muro. No, vai, vai, vai, vai, vai, avanti. Vai, av non lì. ci sei già stato. Faccio così, scusa, è meglio. E lapper. Dove la l'auto? Oh, guarda! Wow! Oh, mira quella al centro! Oh. Non ti ha mai piaciuto fare le acrobazie super fantastiche. Lo devo uccidere, dov'è? So Perché DolceApe non sta al suo posto? Che sta facendo? Sono fatti suoi! oh i vicini sono venuti di nuovo a creare confusione Io non è che potessi lanciarci, l'ho già fatto, li ho inviati tutti ho fatto ma un ma dobbiamo genocidio. essere pacifici genocidio <ride> <ride> cattiva ape, mo si deve chiamare quello di no in realtà Mario è cattivo ape eh, ecco ora è cattivissimo ne, ape wiii Vogliamo tutto Mi sa che anche raccogliere la muete si ricarica la barra del bullo. Lo no, so. Prendiamo questo fiorlato. Smettila per piacere. Finiscila oh Oddio. Inizio questo è il boss scarafetor. Ok, bisogna prendere i fiori. Che è una cinza ecco perché gli chiamano scarafetor. Ok, è quando il lui è bowl. Lasciano un fetore. Mario è morto. <ride> oh no, adesso vola! Che schifo! Il mio in poche giorno! Vola pure tu! Aspetta! And Fire! ferma! No, ma cosa? No! Sta, sta cagando! Faccio le in info le cacche esplosive! E. And... Fire! Mancato, sì! Ok, adesso sai che faccio io da picci colmi! un attimo no. questo qua, nel sentiere, Boom! ora è arrabbiato, ora è rosso. Ah, ora fa pure le clip, grande, eh! E ha pure fatto la cacca. Intanto sono scherzia. No, no, si mette in modo. Cioè, si mette all'acqua, Eh aspetta lo si può messo. Ora, Fire. Che, che schifo di volo? Hip, hip, hip. Vai! No! Ah, calma! Carichiamo il volo, smetti di farmi saltare. <ride> Resto ma Non è che lo posso fermare. Non, non puoi fare nulla qui posso. Mm. Fire! Ma no, no, no. potevo fare qualcosa! Oddio, sono la... andato in acqua, però non me l'ha contato. No, ma mi sa che quella non conta, è tanto <ride> bassa per essere acqua. Ah, che c'è? È è, è troppo basso oh no. È, è, è intelligente. Perché è intelligente? Ora basta! Mori! Schiacciamo questi insetti finalmente! Morto! No. <ride> Gerocidio! Okay. Prima è caduto e poi boom! È esploso! Vedi funziona! Ah! Era un glitch probabilmente perché appena ho toccato sono subito con la fobia. No, non è un glitch, è un bug. No, i bug sono quelli proprio gravi, i glitch sono... No, glitch. il glitch è grave. Il bug è... Al contrario. Il glitch lo crei tu facendo qualche azione. Il bug c'è normalmente per tutti. Non ero di programmazione. C'è lo sua villotto ghiotto. Wow. Stravino. Ora, allora, visto. che abbiamo tre minuti, andiamo da lui. Sì, ho capito che c'è il tizio. <susurra> ok, no, aspetta. Allora, dov'è il tizio? Eccoci. Salve. Ciao, ehi, parlo con te hai del nostro schegger. Ho voglia di mangiare un nostro schegger che dico una 110.000 tra l'altro lo so scherzo se vedrai 400 trasformerò fermo, faccio io non sono anche puntando ah wow ci siamo sono sazio e ora trasformazioni mi si mi wow una nuova galassia la galassia è volosa Questa La stella lancia è proprio potentissima Alla conquista della torre ghiotta Sbrigati, quella stella lancia Quella stella lancia è potentissima Se non ha mandato direttamente un'altra galassia Wow Se sì, comunque Facciamo questa uh, Non so que Ci sono le galassie ghiotte in cui ci puoi andare soltanto se c'è una piccola... Okay. Come, come superare questo del... punto? Fatti i salti in un E state attenti alle... Sono un po' più difficili rispetto alle altre galassie. No. Lo sei appena detto? No. Nah, no. Nah, nah. nah. nah. nah. State attenti a basta eh, Mi sa che hanno sempre il, il tema del cibo, visto che sono intorno. Questo è il tema del cibo. si, Lì no. la forchetta, questi sono biscotti. Ah, tutto è il tema del cibo, nel senso pensavo alla musica. Ah. Ah. Comunque mi sa che per superare questo punto dovete per forza pensare in mondo Ma tu, calma, calma. Mario, mia, Non mangiare le piattaforme, Mario. <ride> okay. Luna mia, mamma mia, mamma mia, perfetto. Non mi mia, mamma Marco Veramente te lo dico Questo è difficilissimo mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, perché si stava muovendo piano, ora non più. Visualizzare. Mi stavano muovendo piano perché. Ti prego telecamera, aiuta, non Perché devi stare sempre da. La... Ma come la... si chiama? Cambia la, la cosa Con questo, passo. però non si può usare sempre, come può vedere. Ah, e... okay. ok, ora c'è una parte un po Ora più ci più sono più più più i buchi più e più il resto. Separati. Sì. aia no, no No, Sei fortunatissimo. Ah, guarda. Non Perché capito. Mario non muore? <coughs> oddio dio, sta fosse L'hai ottenuta sempre nello stesso punto. Non è vero, pian piano sono andato Non è vero, ma sono di quella moneta. però non la riesco a, a raggiungerla <ride> Ma sto andando avanti a vuoto dai ok ah in questo punto qui bisogna superare le barre elettriche Dopodiché bisogna fare una corsa Ok ora ui, ui. Mamma mia che pro che non sono perfetto easy easy <ride> Torna indietro <coughs> che stai dicendo mio dio sta tosse Ok, easy proprio, devo dire. Oh. Meno male che ero molto difficile dell'altro, non sono morto nemmeno una volta. Cioè sì, una volta però. Eh. Per sbaglio. Tutte le altre volte si è morta una volta. Sì, è vero. Galassia sì. completata, wow, di diciamo. okay. Eh sì, una stella c'è nel In ogni galassia. galassia non so. gottio... Ah wow, e c'è già un'altra galassia si sino... Sì. Hai <ride> le stelle. E gioco, ok, e ci rivediamo in una prossima parte di Super Mario ah, sì. Galaxy. Ok, quindi nella prossima oh, parte di Mario Galaxy. probabilmente sconfiggeremo il boss. Non è vero. Sì. Nella prossima parte di Mario Galaxy continueremo a raccogliere stelle, ovviamente. Sì. Quindi oh, ci vediamo alla prossima parte. Ciao! Ciao!